Oh buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video Oggi faremo la pasta al pomodoro E vedremo come si fa il pomodoro Noi lo faremo con i pelati E lo faremo da zero E vi farò vedere come si fa Possiamo dire che la salsa al pomodoro È una delle basi della cucina italiana Ed è una delle prime ricette Che si impara a fare la pasta al pomodoro E ora andremo a vedere Come si fa la pasta al pomodoro Bene, come prima cosa Andiamo ad accendere la padella dove mettiamo il, il pomodoro Mettiamo l'olio extravergine E adesso andiamo a tagliare la nostra cipolla Circa un quarto della cipolla intera Andiamo a farla un po' fina, non troppo Andiamo a metterla in padella Andiamo a prendere un mestolino e la lasciamo passire. Intanto andiamo a prendere la nostra carota. Andiamo a farla un po' a cubetti, così almeno qua c'è abbastanza in fretta. Stessa cosa col sedano. e le andiamo a inserire quando la cipolla è appassita l'aglio, io ci metto anche un po' di aglio e il nostro basilico fresco, così gli dà un po' di gusto già all'inizio andiamo a vedere la nostra cipolla intanto ho preparato il padellino col sale grosso per cuocere la pasta bollitore con dentro l'acqua e andiamo a pesare la nostra pasta Andiamo ad accendere, prendo le farfalle. Peso circa 100 grammi di pasta. Bene, una volta che la cipolla è abbastanza appassita, prima che inizi a bruciare, andiamo a inserire sedano, carota, aglio e il basilico. Ok, andiamo a mescolare. Ci mettiamo ancora un filo di olio, facciamo appassire e cuocere un po' la carota e il sedano. Intanto apriamo i nostri pelati. Bene, una volta che è cotto aggiungiamo i nostri pelati, li andiamo a spezzettare. Aggiungiamo un po' di acqua nel barattolo, e lo andiamo a versare in padella. Aggiungiamo un po' di sale grosso, per fargli togliere un po' di acidità già in cottura. E aggiungiamo un po' di zucchero. E lo lasciamo cuocere per circa 45 minuti, 50, magari a dosi così piccole ci mette anche di meno. E noi ci vediamo tra poco. Una volta che il nostro pomodoro è quasi pronto, che si risulta così... Andiamo ad accendere il nostro bollitore e andiamo a cuocere la nostra pasta per circa, in questo caso sulle farfalle, circa 11-12 minuti per lasciarla al dente e intanto andiamo a frullare il nostro pomodoro. Una volta che il nostro pomodoro è pronto, lo andiamo a spegnere, prendiamo il nostro mixer, prendiamo un contenitore, andiamo a versare il nostro pomodoro all'interno, andiamo a mixare. Ok, una volta mixato intanto andiamo a versare la nostra acqua nella padella e cuociamo la nostra pasta mettiamo il nostro coperchio e aspettiamo che bolla risciacquiamo il nostro mixer Dopo, nel nostro pomodoro ci mettiamo un filo di olio un po' di pepe e aggiungiamo un po' di basilico fresco tagliato leggermente a julienne diamo una risciacquata al basilico dalla terra una volta tagliato lo andiamo a mettere nel nostro pomodoro e lo andiamo a mescolare Adesso lo assaggiamo, se sentiamo che è un po' ancora acidulo, ci mettiamo ancora un po' di zucchero, o se volete si può usare anche del bicarbonato, lo mettete dentro mentre cuoce o anche la fine per tirar via quel sapore di, di acidità. Ok, lo mescoliamo e il nostro pomodoro è pronto. Adesso aspettiamo che cuoce la pasta e dopo lo andiamo a unire insieme bene, una volta che la nostra pasta è pronta la andiamo a scolare qui spegniamo lasciamo un po' di acqua di cottura mettiamo un po' di pomodoro andiamo a mescolare ok, prendiamo il nostro piatto bella abbondante un po' di pomodoro un filo di olio e del grana precedentemente grattugiato Bene, questa è la pasta pomodoro che è fatta con i pelati Beh, questa pasta è veramente eccezionale. Ve la consiglio anche a voi di provare a farla con i pelati. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Spero che abbiate capito come si fa la base del, del pomodoro. Se è così, lasciatemi un bel like che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Attivate la campanellina per ricevere le notifiche. Seguitemi su tutti i miei social network Instagram e Facebook. E noi iscrivetevi.